Salve sì, ragazzi, oggi ci troviamo alla mostra di Jean-Claude Mario Marseille, sarebbe una fotografa, in cui ha cominciato a fare uh, diciamo, questi quadri, uh, in ambito officina. Il progetto si chiama Garage Fix, in cui abbiamo alcuni quadri che vi porto ora a far vedere. Per esempio questo quadro va a Napoli, in cui rappresenta un Napoli, in cui abbiamo, diciamo, il profano, il sacro, l'adolescente, ne abbiamo quattro, infatti nell'altra sala troveremo altri quadri che rappresentano Napoli. Uh, poi abbiamo questo è stato fatto a Tokyo in Giappone, sarebbero delle spugnette messa una sopra l'altra con diversi colori, sempre in abito ufficina. Allora, ragazzi, queste sarebbero altre foto dell'artista. In cui questa è stata fatta a Napoli, in cui rappresenta un po' Napoli, in cui abbiamo le foto delle donne in punto di vista erotico, uh, le cose messe a terra sparse, uh, le macchine un po' arrugginite, un po' quello che rappresenta un po' Napoli. Queste sarebbero sempre in auto officine, in cui la macchina fotografica utilizzata è analogica, queste esempio, sarebbero delle immagini fatte a Cuba in cui rappresentano i colori sempre in ambito naturale. questo quadro che abbiamo qui, diciamo che tutti sono, quanti sono uh, sono 190x90, 120x120 e 70x70. 70. Sì, questa è la quinta sala, come vedete, in cui queste foto sono state stampate sulla, sulla, sulla la lastra di alluminio, ma non sono stampate diciamo, su carta fotografica, in cui co i colori sono molto più accesi, in cui danno una forma di 3D infatti sono molto, eh, queste, sono molto belle questi tipo di foto che sono state fatte ragazzi, questa è la seconda parte della mostra, dell'artista in cui comincia eh, diciamo, con cityscapes che fa delle foto su carta normale in cui scriviamo delle dei garage, con sponsorizzazioni di vari marchi, sempre in altro ufficina infatti si trova eh, in Sud America come vedete le fare questo tipo di foto, questa è l'ultima parte della mostra in cui lei passa in un'officina, passa a fare delle foto in ambito natura, in cui va in zone abbandonate del mondo, in cui come sta ad esempio delle fabbriche abbandonate, in cui legge la natura e il sopravvento. Infatti si chiama questa parte della mostra Fridge Nature fare foto a ma dei posti